Eccoci tornati su Le Fonti TV con una nuova puntata del Fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti con me per questo appuntamento. Grazie, Giancarlo. Grazie a te, Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Bentrovato. Allora, partiremo come sempre dagli scenari economici e politici che, che comprendono anche, al di là delle previsioni economiche, anche dei dati macroeconomici che sono stati pubblicati nelle ultime ore. Gli interventi del governo proprio per arginare ancora i soliti problemi caro vita il caro carburante eccetera e però poi lo stavo dicendo qui ma invece abbiamo riservato ben due titoli ad hoc per il super bonus che è al centro dell'attenzione del governo per il caos immane eh, che eh, c'è sempre stato da quando questo provvedimento è in essere per vari motivi appunto super bonus meloni ha detto è costato 2000 euro a ogni italiano poi daremo altre cifre e ancora eh, super bonus o finanziaria, siamo messi così male perché sempre il, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto o oh, il super bonus, ovviamente parlando del 110% perché il super bonus resta ma al 90%, eh, oppure la finanziaria, se no non ci sono i soldi. E poi parleremo ancora delle tensioni tra eh, America e Cina, chi alimenta il conflitto in Ucraina? Con questo botta a risposta che continua a esserci tra le due superpotenze, peraltro eh, ne parliamo nel giorno in cui Vladimir Putin ha parlato alla nazione nell'assemblea federa federale e quando ormai, eh, possiamo dirlo, è passato un anno dall'inizio del conflitto, venerdì sarà proprio il primo anniversario. Allora Giancarlo, eh, partiamo dagli scenari economici e politici, dicevo previsioni economiche, oggi abbiamo avuto un po' di dati macro, i PMI europei positivi, lo ZEV tedesco positivo, il PIL italiano un po' meno, abbiamo ancora una situazione un po' a doppio colore con ovviamente le eh, decisioni che arriveranno da parte della, della Banca Centrale Europea e poi appunto tutti i provvedimenti che il governo in questo momento sta vagliando. A te un, un, bel, un bel pastone, come si dice in gergo giornalistico? Ma eh, guarda, eh, è vero, è vero, c'è tante carne al fuoco dalla parte appunto, economica e anche dalla parte politica. Io, sai, ovviamente mi interesso più dalla, dalla parte economica, anche se eh, naturalmente non, non dimentico la parte politica, ma nella parte economica potrei dire che nonostante tutto, adesso naturalmente ogni tanto arrivano dati buoni, dati meno buoni, ma insomma se torniamo a qualche mese fa, noi il, la, il primo trimestre di quest'anno, cioè del 2023, lo vedevamo proprio nero, cioè proprio... Uh, molto problematico insomma attenzione staremo al freddo cioè, cioè, tutte cose che non sono accadute poi davamo per scontato una recessione che eh, non abbiamo visto e probabilmente non vedremo quindi insomma alla fine direi di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se naturalmente eh, parlare di bicchiere mezzo pieno in questi, in questi periodi sembra un po' essere troppo un po ottimisti, però insomma. Eh, sì. siamo più ottimisti di quanto non lo fossimo uh, al alcuni mesi fa quindi insomma perlomeno ecco questo lo, penso che lo, lo si possa dire mm. quindi, eppure lo... sì io sono d'accordo con te ma eppure però c'è sempre questo malcontento generale proprio perché forse sì siamo più ottimisti ma non sappiamo bene come muoverci allora tu sai eh, manuela io anche nella scorsa la, la sc settimana l'ho accennato io sono più preoccupato per il 2024 che non per il 2023 perché chiaramente verranno ripristinate alcune regole europee che faremo fatica a rispettare per me certo. questo 2023 alla fine non sarà un brutto anno eh, non, non un anno di boom ci mancherebbe altro ma non sarà un brutto anno io più che altro temo il 2024 e allora insomma, non vorrei fasciarmi la testa adesso però ecco eh, questa è la, è, la, è, la mia, è la mia preoccupazione Cioè, penso che eh, il, il, non dico il peggio ma insomma avete capito cosa, cosa intendo dire possa avvenire tra qui e alcuni mesi mm -hmm. mentre pensavamo che il peggio potesse avvenire nella prima parte dell'anno e poi la seconda parte dell'anno doveva essere migliore ecco forse le cose si sono invertite insomma questa certo. prima parte dell'anno forse è meglio della, della seconda parte perché dovremmo insomma eh, capire che eh, noi abbiamo in questi anni abbiamo insomma, ha aperto i cordoni della borsa in una maniera... Lo hanno fatto tutti, eh? non solo gli italiani, No, no, anzi... no, certo, certo, anzi, forse più altri anche, però, però sicuramente lo scenario è questo. E a proposito di scenario, allora, una cosa che volevo chiederti, di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, è il tema del, dei carburanti. È arrivato il decreto che ha incassato l'ok... Okay Ehm, al voto di fiducia quindi via libera definitivo eh, previsto per eh, il passaggio al senato insomma adesso ci sarà questo passaggio però insomma con tutte le misure che il governo aveva già discusso nei mesi scorsi come per esempio l'obbligo di esposizione del prezzo medio che aveva tanto come dire scatenato anche le ire dei dei, dei benzinai eh, cosa ne pensi cambiano anche le sanzioni insomma poi magari adesso le leggiamo le, le parti principali del decreto Guarda, io una volta tanto sono a favore dei benzinai, eh, cioè ehm, con la questione dell'esposizione dei prezzi, sì. eh, cosa sacrosanta, perché così uno sa fermandosi che, eh, che prezzi trova, eh, quel, eh, in più mettere la media dei prezzi mi sembra proprio che… Che insomma eh, si stia gravando troppo sui benzinari oltretutto con multe insomma che non sono da poco adesso rispetto alle multe iniziali che del quale si parlava che addirittura arrivavano a 6.000 euro insomma adesso penso che eh, probabilmente metteranno come tetto massimo della multa 6 oppure 800 euro però insomma comunque multe a me sembrano delle vessazioni nei confronti dei benzinari oltretutto poi eh, non è che eh, l'Italia ha mai avuto, no? ma l'Italia è, è, è lunga no? quindi, e poi ci sono delle zone più difficili da raggiungere, quindi in alcune zone le benzine costano di più, in altre costa di meno per, per questioni logistiche diciamo. Quindi. Io penso che a questo punto qua, insomma, lasciamo un po' in pace i benzinai. Cioè. Ok, e appunto il decreto legge giusto per il decreto carburanti ehm, prevede l'esposizione del prezzo medio, come dicevamo, cambiano le sanzioni. Uh, quindi va a intervenire anche sulle sanzioni applicate agli esercenti che non comunichino settimanalmente i dati al ministero. Le nuove norme prevedono una multa da 200 a 2.000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale e della mancata comunicazione dei prezzi al ministero. Poi torna la CISA mobile. Il meccanismo con cui le imposte sulla benzina si riducono in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi grazie alle maggiori entrate dell'IVA, più potere a Mister Prezzi che dovrà ora predisporre una relazione trimestrale sull'andamento dei prezzi e poi viene prorogato il bonus trasporti, il contributo che copre fino al 100% delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici con un massimo da 60 euro destinato alle persone fino a 20.000 euro di reddito. Almeno abbiamo eh, elencato le questioni all'interno del, del, del decreto, insomma, del governo. Allora, altro nodo da sciogliere, beh, questo bello, bello, bello legato, Giancarlo, super bonus. Allora, intanto... Eh, giorgia Meloni dice è costato 2000 euro ogni italiano come dire che non è vero che sai no il super bonus 110 eh, potete questo era un po il messaggio che è passato non sto dicendo che è stato detto in questo modo che è passato o che forse abbiamo interpretato noi eh, potete ristrutturare le vostre case senza spendere un euro era sbagliato in partenza questo, questo messaggio giancarlo eh, no, la, la solita questione, cioè eh, non ci sono pasti gratis. In non ci sono pasti gratis assolutamente. E la, la questione purtroppo è sempre quella, Emanuele. Io lo so che magari risulta anche antipatico ricordandolo sempre, ma i bonus vuol dire nella migliore delle ipotesi che o abbiamo fatto un maggior debito o abbiamo preso da qualcuno e abbiamo dato a qualcun altro voglio dire che eh, siano sempre una cosa negativa però non sono un regalo io, io insisto purtroppo non ma non può neanche lo stato regalare qualche cosa ripeto può prendere da qualcuno e dare a qualcun altro ma un regalo cioè qualche cosa in più che non vada ad intaccare nessuno e che ne vada a beneficiare qualcuno non esiste non può non, eh, questo eh, purtroppo gli italiani lo devono, lo devono comprendere certo. eh, poi eh, se il bonus viene dato a quelle persone certo quelle persone ne beneficiano ma, ma ci sarà qualcuno invece che rimarrà adesso Quella arrivando proprio al, al, al, al famoso bonus edilizia eh, probabilmente è stato oh, scritto male certamente è stato comunicato malissimo e adesso eh, metterci mano è un problema. Io avevo detto già in, altri, in altre occasioni, eh, cerchiamo di eh, concludere le operazioni in essere, di non, non farne di, di nuove, sì. chiudiamo questa esperienza. Eh, eh, non dico alla napoletana chi ha avuto avuto avuto chi ha dato dato dato ma insomma chiudiamo questa esperienza e, e invece si vede che anche a, a chiudere un'esperienza del genere si fanno pasticci purtroppo eh, Quindi... sì. Eh, sì, beh, eh, non a caso insomma le cose avviate se poi si bloccano no? eh, vedono sempre eh, più penalità perché insomma c'è chi poi come nel caso del super bonus imprese soprattutto ha avanzato del denaro, dei soldi, acquistato materiale, poi peraltro in un momento in cui le materie prime hanno questi prezzi cioè, esorbitanti, sono saliti insomma e quindi adesso è tutto fermo, quindi quello che però è stato messo in campo è come si fa a, a, a farlo ritornare indietro, non si può. Altra cosa che ha detto Meloni e così diamo anche qualche numero in più che su cui vorrei eh, interpellare Giancarlo Marcotti è il seguente, cioè l'altro titolo grazie a Alessandra, super bonus o finanziaria e io ti chiedo, siamo messi così male perché Giorgia Meloni dice intanto appunto è costato 2000 euro ogni italiano senza modifiche, cioè queste modifiche che il governo ha eh, e sta pensando addio finanziaria, della serie non abbiamo soldi ma siamo messi così male nel senso che mi spiego Ovviamente il super bonus è un provvedimento costosissimo, non stiamo parlando proprio di soldini, però insomma ci accorgiamo oggi che o uno o l'altro addirittura? Eh, eh, sì, eh, cioè eh, fai presto i calcoli, Manuela. metti 2.000 euro, e non naturalmente dando per buono quell'importo ci mancherebbe altro, no? certo. non, ma 2.000 euro per ogni italiano, gli italiani sono 60 milioni, 2.000 euro sono 120 miliardi, una cifra. Certo. Cioè, è, è enorme! Assolutamente quindi, mm. quindi, per forza non, non, chiaramente è spalmato negli anni, non in un solo anno. Però comunque è un qualche cosa che è venuto a costare carissimo. Quindi. Io penso, io penso che, che non abbia esagerato in questo caso la Meloni a dire o uno o l'altro, perché altrimenti eh, andiamo veramente, ma beh, a parte che abbiamo già più che sforato anche con il governo Draghi, ma allora l'anno prossimo veramente ci troviamo in una situazione disastrosa, perché rimettono eh, il, il patto di stabilità per quanto edulcorato lo possano fare, ma con un debito pubblico che oramai è alle stelle, come facciamo a rientrare? Cioè... Ah, certo. E peraltro, sentite un po' qualche numero. Allora. A fronte di 372.303 asseverazioni depositate entro il 31 gennaio scorso, lo Stato, con il bonus 110%, dovrà farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi di euro. A questo proposito, considerando che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, eh, questa misura ha interessato solo il 3,1% del totale degli immobili ad uso abitativo. Questi sono dati che arrivano dall'ufficio studio della studi della cga di mestre per citare la fonte praticamente cos'è successo concedendo ai proprietari l'opportunità di riqualificare le unità abitative con la detrazione fiscale del 110% invece adesso si parla del 90% lo Stato si è accollato un costo pari a 72,7 miliardi di euro che però, questo è oltre il danno la beffa a questo punto va a migliorare solo l'efficienza energetica di una quota ridottissima di edifici presenti nel paese quindi mettendo sul piatto della bilancia le due questioni non solo abbiamo speso tantissimo ma per risolvere una come potremmo dire Giancarlo una piccolissima parte della della situazione no poi ci mancherebbe il super bonus non va bocciato come provvedimento perché ha dato vigore al comparto dell'edilizia però anche qui se adesso ci accorgiamo che tantissime imprese rischiano di fallire perché hanno, come detto prima, speso dei soldi, acquistato materiale che poi non sanno come verrà utilizzato, non so eh, che bilancio possiamo fare a oggi mentre ne parliamo. Io mi auguro che poi verranno trovate delle soluzioni. Ecco Giancarlo. Eh, non saranno facili da trovare però le soluzioni, eh, Emanuela. Eh, so. eh, cioè qua abbiamo dato, abbiamo... Uh, dato nuova linfa all'edilizia sì certo ma eh, così è facile dare linfa cioè se quei soldi lì li avessimo spesi in, da qualsiasi altra parte avremmo dato l'infa che ne so all'agricoltura se li spendevamo in agricoltura o, o all'industria se spendevamo all'industria in cioè, è, è chiaro che con cifre del genere abbiamo dato lavoro a qualcuno abbiamo, certo ci mancasse anche che spendiamo 70-80 miliardi e, e, e non creiamo neanche un posto di lavoro ci mancherebbe ma eh, però eh, cioè, obiettivamente è un è stato un provvedimento costosissimo ripeto quindi non, non, non, non era possibile andare avanti poi con questi dati della cga di mestre che eh, chiariamolo è sempre stata molto affidabile insomma non è che spara dei, delle cifre a caso la CGA di Mestre quindi certo. cioè, con questi dati è, è, è ancora, ancora di più cioè, se vengo a sapere che abbiamo risolto il problema solo per il 3% delle abitazioni, è che abbiamo eh, risolto sì. così, pare, così pare infatti dicevo oltre il danno la beffa a questo punto se, eh, se poi venisse confermato tutto però appunto la CGA di Mestre è una fonte abbastanza affidabile, non è che lo stiamo, lo stiamo dicendo noi, peraltro con la cancellazione degli sconti in fattura e della cessione del credito, eh, quindi il proprietario dell'immobile potrà beneficiare del 90% e non più del 110%, compensando lo sconto solo in fase di dichiarazione dei redditi, però insomma... Giancarlo, la domanda sorge spontanea, penso che il provvedimento in sé diventerà meno appetibile, cioè, perché comunque cambia un po' la questione, non è che tutti hanno proprio dei soldi da, da mettere lì, eh, ecco, per quanto a tutti piacerebbe riqualificare le, le nostre abitazioni, no? esattamente a tutti piacerebbe naturalmente vivere in, in case moderne nel quale ci sono tutti i comfort uh, possibili e immaginabili però attenzione tutto ha un costo ribadisco e questo costo qua probabilmente, non, anzi senza il probabilmente non ce lo potevamo permettere eh certo. e, e lo pagheremo poi, ripeto, con, ne, nei prossimi anni ancora. Uh -huh. cioè. eh sì. Allora andiamo all'ultimo spunto che poi tanto parleremo eh, di, di super bonus ancora, quello che riguarda appunto le tensioni America-Cina. Chi alimenta il conflitto in Ucraina? Perché fondamentalmente eh, c'è la guerra che fa da sfondo, questo lo sappiamo, peraltro oggi Putin ha parlato all'Assemblea federale, ha parlato alla nazione, quindi ti chiedo anche cosa, come, come ti è sembrato insomma, il suo discorso. Però eh, insomma, mi pare che poi ci sia un altro fuoco che, si sta, che sta divampando, quello tra appunto, Russia, scusami, eh, Cina e America. Ne abbiamo già parlato, ma insomma a che punto siamo Giancarlo? Ma eh, guarda, Manuela, tu sai che l'avevo già citato che ho diciamo, un amico, comunque una persona che conosco, che vive eh, in California. E quindi così spesso ci sentiamo via web e, e, e mi racconta un po' così. Per cui ecco, quando io gli ho parlato così, detto del, del treno, sai quello che era deragliato con il disastro sì, ecologico. Certo. Io sono rimasto stupito perché sai la questione ecologia eccetera così in, in, negli Stati Uniti dovrebbe essere un argomento diciamo in primo piano, ma ha detto che in, negli Stati Uniti non si parlava di quello, si parlava di questi palloni, di queste sonde che, che, perché eh, gli statunitensi forse per la prima volta, da, prima volta da... Dalla crisi di Cuba, ovviamente, quindi, ma per la prima volta si sentono minacciati. Quindi, eh, ecco, questo per esempio è un aspetto che qua in, in, in Europa insomma, se, se ne parla poco. Ecco. Gli Stati Uniti eh, stanno facendo insomma delle operazioni sul Pacifico e se lo fanno sul Pacifico naturalmente è perché ritengono che lì eh, ci sia, uh, sia il, il problema. No? Quindi mh, mh, cioè, attenzione perché la tensione tra uh, Stati Uniti e Cina eh, potrebbe diciamo avere sviluppi anche più seri rispetto a quelli… Ma rischia, rischiano proprio di alimentare il conflitto in Ucraina queste tensioni? Ma eh, lì c'è la questione eh, Taiwan e Ucraina. Eh, so. cioè, mm -mm. Eh, allora, eh, vabbè, sappiamo naturalmente che per i cinesi Taiwan è cosa loro, eh, eccetera, e invece… Eh, eh, diciamo che, che rimane un problema irrisolto eh, il, il pro, cioè, a questo si aggiunge il fatto che e, i cinesi sembra che eh, possano dare una mano ai russi per quanto riguarda l'ucraina i cinesi arrivano in europa e parlano con i, i massimi diciamo, um, esponenti politici europei e tornano insomma, uh, su, sui giornali la via della seta, tor si torna a parlare della via della seta insomma fanno delle cose i cinesi eh, che, che gli, gli americani non è che gradiscano molto, quindi mh, eh, insomma eh, certo. non, non so come va a finire, so solamente come ti dicevo che negli Stati Uniti si parla molto più di questo che non, per esempio, del deragliamento del treno e del, del disastro ecologico. Sì, che sì, ne è. verissimo, verissimo. Sono d'accordo. Allora, eh, grazie a Giancarlo Marcotti, come sempre, per l'appuntamento con il fatto di Marcotti. Eh, lo seguiamo e ti seguiamo su eh, Finanza in Chiaro con i video quotidiani. Ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a te Emanuele e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.